Ciao, bentornati in un nuovo video scusate un pochino l'assenza ma ho avuto qualche problemino che si sta risolvendo oggi video collaborazione con vincenza la carinissima vincenza di un po questo e quello eh, della quale vi lascio poi i riferimenti nel, nell'info box e da qualche parte qui nel video e, eh, insieme faremo degli orecchini fiore da... che possano ispirare un po la primavera useremo la big shot il mio regalo di Natale con le fustelle per fare le rose il codice delle fustelle è questo qui quindi ci occorrerà ovviamente la fustella che è fatta in questa maniera useremo quella piccolina per, uh, per gli orecchini poi ci serviranno quattro anellini di congiunzione adesso due o quattro, dipende da quanto li vogliamo lunghi, vedrò man mano che li monto, due monachelle o due perni per gli orecchini con il buco, due perline che metteremo al centro della nostra rosellina, dopodiché ci serviranno le pinze per montare gli orecchini, della stoffa e del feltro in tinta, Del filo sarebbe meglio in tinta, eh, però ehm, io non ce l'ho in questo caso, quindi lo userò a bianco. E eh, i, i vassoi non so come si chiamano per usare la fustellatrice, eh, sono i due ripiani tra cui mettiamo appunto la nostra, la nostra fustella per poter fare il fiore. E infine la pinza, questa pinza qua ci servirà per fare il buchino in uno dei petali per poter abbontare il fiore sugli orecchini quindi se siete pronti cominciamo ah, e ovviamente l'ago che io ho scordato ma che corro a prendere innanzitutto iniziamo a fare i fiori con la nostra fustella prendiamo un pezzo di stoffa io lo faccio già in doppio Tentiamo di prenderlo della misura che ci serve per il fiore. Il bello di questi cotoni è che non sfilacciano, quindi... E prendiamo un pezzo di feltro altrettanto grande, perché poi andremo a metterli in doppio, li sovrapporremo. E andremo ad alternarli, quindi prendiamo l'equivalente e eh, la stoffa in due. Il bello della fustellatrice è che si possono tagliare più cose contemporaneamente, prendiamo i nostri ripiani, quindi prendiamo il primo ripiano, mettiamo la fustella, ecco l'altra la fustella rivolta verso l'alto, l'altro ripiano e andiamo a inserire nella nostra Big shot. E voilà! Il nostro fiorellino, come vedete, sta saltando fuori. Quindi abbiamo uno, l'altra parte, la tua e la parte viola. Adesso sovrapponiamo la tostalatrice, non ci serve più. Non faremo altro che sovrapporre il nostro feltro alla parte di stoffa a pois. Quindi tentate di farlo combaciare. iniziamo ad arrotolare la nostra rosa, non vi preoccupate se è un pochino sfalsato, non è importante. Arrivati a questo punto andiamo a fissare il nostro fiore o con un puntino di colla caldo se non volete cucire oppure con un puntino eh, di, ehm, di cucitura. In questa maniera. Allora io adesso lo blocco qui e vado a cucire. quindi questa parte qua, un pochino tondeggiante, non facciamo altro che rigirarla e andiamo a fermare la nostra rosellina veramente con due puntini nel centro il risultato è questo adesso andiamo a fissare la nostra perlina Proprio al centro. Tentate proprio di sbucare nel mezzo del fiore, in questa maniera, in questa maniera. e andiamo a fissarla sul retro tagliamo il filo ed ecco, questo è il risultato che abbiamo ottenuto adesso tentiamo di uh, trovare una parte un pochino più sporgente eh, come per esempio questa e con la pinza per fare i buchetti andiamo a creare un foro come in questo caso dopodiché prendiamo un anellino di congiunzione e con due pinze andiamo ad aprirlo e lo infiliamo dentro nel fiore dopodiché proviamo se vi piace più cortino lo infileremo direttamente sul perno o sulla nostra monachella Il nostro orecchino è pronto. Adesso non ci rimane che montare l'altro nella stessa maniera. E voilà, il gioco è fatto. A presto.